Ciao a tutti ragazzi, noi siamo Dynamitex e Marco007 Siamo tornati su Yoshi's Volley World Nella scorsa parte abbiamo finito il mondo 2 dopo tanti, tante sofferenze eh, Abbiamo rifatto in parte, due, dei, dei tre livelli In questa parte faremo, inizieremo il mondo 3 Di cui non abbiamo mostrato la cazzina sì, vabbè, vabbè, Iscrivetevi al canale se rispondete al sondaggio se non siete ancora iscritti eh. Yoshi Biscotti Yoshi's Cookie era... Ah è vero abbiamo una cospela gratis Ah, eh, sì. non sappiamo neanche cosa c'è io mi prendo io aumento la difesa così sono quello delle vite io aumento la difesa così sono anche io quello delle vite allora io metto, io Sai metto una cosa? Queste. queste sono quelle più si sì, e eh, mi sa che pure questo è volante un livello nell'aria volante Yoshi e Biscotti Yoshi Scott e Jerry Scotti <ride> Yoshi e Jerry Scotti ecco No! Come ah, hai detto eh, Ah lo posso Ah LOL Che cos'è questo? È un coso No ora non mi posso suicidare Ah ah Come mi suicido? Così Ah Ok Apparentemente È l'ora di morire yes, to die Bravo. Allontanati io, io mi suicido prima io Ma allontanati idiota Che come rispondo io se sennò... no Aspetta Suicidi con qualcos'altro Ok yeah. <ride> Devi andarci sotto Perché sono ancora vivo? Perché non è instant killing questo gioco No intendo avevo poca vita Che non l'avevo già ucciso Perché il, il minimo Cioè quando tu muori per forza Ha uno di vita Non puoi morire a di meno che fai? Ti voglio ancora suicidare? No, stavo vedendo se c'era la roba. Comunque questo mi ricorda un casino il tema di. di... Sì, lo è. Infatti. La stoffa dell'eroe. Cioè. Ci ci senti? Di... Dai, poi cambia, però all'inizio è identico. Ok. Questo non si deve fare. attivati. Biscotto. Ah, okay, ci penso io, ci penso io grazie ma no, no, è vero non posso morire che lo, che lo... ah sai si fa così guarda Tony mi, mi, mi dimentico, se. aia ecco qua, qua. voglio morire aspetta voglio morire Mi basta che ci vai contro niente le vite che abbiamo recuperato prima sono andate sprecate uccidilo No! schianta a terra voglio il bottone e sei morto E ti, ti devi suicidare Senti prendi le tue vite Che forse premere la spilla sarà la cosa peggiore che, potevamo, che potessimo fare è <ride> vero Per quanto sembrare <ride> Non ultimo. abbiamo mai avuto la ah, spilla No, no, andare lassù, andare lassù Non devi morire tu Dobbiamo andare lassù Ah allora. <ride> Perché non posso morire Salvati Almeno tu Voglio Quante vite c'hai? <ride> ok andiamoci a suicidare <ride> insieme <ride> Solo che dopo un, un attacco tu devi andarsene uh. Prova a prendere quei cosi tu almeno Fai qualcosa di utile prima di morire Tu sei inutile. Lasciami oh mio dio Vuoi venire qua? Basta rubarmi le vite che ti devi pure suicidare mo Non l'ho fatto apposta, avevo mi... cercato di togliermi Muori, idiota Sei, finalmente Ma sai quello che voglio pure io Ah <ride> lol, ora chi è che deve morire? Eh? Ora chi è che deve morire? Difficile? Allora Basta, no, basta fare il flutter e poi andare così Mi lasci in pace, oh mio Dio Te lo meriti Tanto io mi volevo suicidare, c'ho cioè pochissima vita <ride> Perché mi hai salvato? Voglio morire Appunto <ride> Aspetta mm. da non farlo. Aspetta, non lo prendere Aspetta, prima dobbiamo prendere quel tubo Resta là, <ride> quello è lo 6 spot e appunto di, di solito questi sono i safe spot Ma ora sono questi Perché li hai bloccato così? Senti, vieni Ti mangio e basta E ti lancio ah. Perché mi prendi come gomitolo? È difficile gestire il mirino Ok no? Ma non è, non è difficile gestire il gomitolo Vedi? Basta fare così E ora sali Basta fare così io semplicemente salto <ride> nel vuoto così è più facile ecco. Oh no Oh no Aspetto levati in la te. prendi, prendi quella Ok Nion. Puoi saltare giù anche se vuoi Ma poi non poi non muoio Si sì, cioè non muoro Perfetto Finalmente mio dio 5.0 Se minuti mangio non abbiamo... questo io muoro Oh grazie ci ha fatto una scala Là sotto c'è roba Sono sicuro Ebbene, eh ci sono anche i tipi, tipi di marroni. Ti <ride> continuano a bloccare sai se che c'è? L'aspetto. <ride> Come fai senza la spilla? Scusa? Ah, uh, così. Ecco qua. Se è vero, sono pure immortale. Così. <ride> no! Cosa mia? Abbiamo saltato un gomitolo. Oddio, hmm? mio. Bene, torniamo indietro. Non possiamo tornare indietro. C'è il checkpoint. Il checkpoint è una linea di non. Andiamo. Ecco. Sì, il gomitolo! No, lo so, uh, ho visto una nuvola. Ok, ho capito. Dove? Come hai fatto ad uccidere quelli? Non li ho uccisi infatti. Dobbiamo fare l'infinito flutter perché hai ucciso quelli. No, basta fare così. Ecco. si eh, sì. Ah ok. Bravo. LOL, sono un dio. No! Ho messo alcuni, ok. Bene, ora possiamo tornare in aglio. Non c'è costata niente nuvola! da quando? Okay. da quando c'era questa? non lo so vabbè comunque sia sì, ah, ha i gomitoli quindi yes ti aspetto muoviti vuoi saltare giù madonna quanti... quanto è che sei? basta fare così guarda <ride> Perché mi hai colpito <ride> ah, guarda qua un okay, maestro nel andare. suo mestiere mi ho triggerato uno mu muori Ok, uh. questo spawn non ha tanta tanta Mont, Vai tu Ah, è vero, tu sei morto Tu sei quello delle vite, attento Ora Attenzioni Fatto <ride> Non ci voleva niente uh, Perfetto GG. Ah, come non ti impali come tutto il resto E qua come si dovrebbe fare? Uh, così Yes Lì c'è una porta, si può entrare sicuro Certo uh, Vai che si fa? è un labiglito. come ho fatto a prendere danno? Ti come faccio a non saltare? schiacciato oh. tre biscotti, presto! nooo ah, esci e rientra. un attimo che cosa sta più avanti? esci e rientra quando dobbiamo rientrare? No, non si può neanche rientrare, non sì, si può provare no. il puzzle oh no e ora buongiorno lei va giù <ride> no sei quello della vita tu no, non si può senso. neanche riprovare quindi abbiamo perso questo fiore eh, più dobbiamo, ri eh, dobbiamo rifare il livello per il fiore per la prima volta niente ha più senso de wow che felicità ora cerca di non prendere danno così non ci dobbiamo preoccupare della vita la prossima volta Ops, ho preso danno basta prendere danno non ho preso danno, dove okay. che, dov che l'ho preso? danno? non lo so è stupido <ride> qua sopra c'è roba? si sì. togliti la tua stupida bolla uovo, qualsiasi cosa ok, almeno i gomito li abbiamo fatti ok, almeno i timbri li abbiamo fatti non li abbiamo fatti i timbri ok, almeno i timbri un attimo, i gomiti si sì, li abbiamo fatti. Non ti nascondere! Ok, <ride> mangi! Yeet. Ecco, perché. Oh! Lasciami! Ok, vai lassù! E mi, e mi uccidi! Oh! Tanto sono quello del aiuto! Prendi tutto lì che io sono occupato qua sotto! Ok, ho fatto bene a continuare a volare. Mi avrebbe ucciso male qualcosa. Che? Ah Qual wow Qual è il senso di tutto ciò? Yes Neon Perfetto Come la sensazione che abbiamo mancato qualcosa sì. Oh giusto il la fiore No la tua vita anche Ma se non ce n'è Non abbiamo ancora incontrato nessuno Di mia vita sì, mm. ma abbiamo finito il livello e non ci sono più nuvole con la vita Ma non ci sono mai state in realtà cioè. È Veramente che sì, e che vuol dire non ci sono mai state in realtà Oh, SSD di... Tanto dobbiamo fare lo stesso livello di nuovo Comunque ho appena scoperto che bisogna saltare nel mezzo del cerchio, non sotto <ride> <ride> dopo, dopo almeno un anno di gioco in totale Davvero, un attimo, pensavi che si andasse in sotto il cerchio No, pensavo che bisognasse colpire una di sei cose Ah <ride> Diciamo, basta che salti dentro quello che sta sotto è Quello buono. Wow Questa è la prima volta Che li faccio. Comunque si sì, Bisogna, bisogna Non bisogna è Prendere nessun danno Non devo prendere nessun danno Maybe Vabbè uh, no, Vediamo il livello sbloccarsi E ci rivediamo al fiore No No Ah yeah. questo è l'altro Yoshi carino Però è meglio caffè Sì Caffè e biscotto vanno bene insieme. mi ricordavo. Bene, adesso aspetta, tele. aspetta, non lo prende ancora. Allora, al mio tre. Anzi, io direi, prima di attivarlo, eh, già saltiamo sui biscotti così si iniziano a chiudere, vai. Ho sbagliato, vabbè. Ho sbagliato bene almeno. Vai, prendi, prendi. Aia, come. Prendi! Fatto? Oh mio dio, meno male. Okay. Mi È danneggiato! Sì, ti ho detto, ti ha schiacciato. Andiamo. Quello può succedere a tutti. Per questo ho detto che stai prendo danno dei biscotti indesiderati. Ok, andiamo. 80K, 80K. Bene, ragazzi, ecco qui tutti alla ruba. Ora ci vediamo alla fine del mio okay. gioco. Ok. Eccoci qui. Prossimo livello con 16 minuti. Clicca, c'è Altalene nel paese dei balocchi. Copyright di pinocchio. Sì, copyright di 40 anni fa. Eppure di più in realtà. Appunto, 1930 c'è il cartone, poi. Molto, molto più indietro. Allora, cioè, allora molto... sono 90 anni, quasi, quasi 100. Oddio vieni qua e, qua e vola! Sì, credo che yeah. sia quello. Luna! Yes! Va bene. Oddio! Attento! Oh, stavo per colpire sto ciccione qua, comunque questo è il tipo delle bilancio. Come ci sei arrivato lì? Saltando sul ciccione, quello palloso <ride> Palloso? <ride> non è una parolaccia Sì, lo esco in censura No, non lo, non lo censuro, perché Marco. in questo caso non è una parolaccia Quella forma di palla okay. Ecco Ecco eh, così, come <ride> petaloso ecco. Anche se sì. petaloso non è una parola, però insupposo sì che lo è. Insupposo non lo è, per qualche motivo o comunque se usi petaloso ci bullizzano 40.000 <ride> petaloso vuol dire tipo morbido no vuol dire, vuol dire con petali Punto. se avessi scritto petaloso in un test di italiano alla mia scuola mi avrebbero portato in terapia <ride> più che far, farmi yeah. mettere la roba nel dizionario yeah. comunque dobbiamo andare lì no bisogna andare qui non vedi che c'è una nuvola non vedi che c'è tipo timidi uh, Marco oddio oddio è arrivato un ciccione Vieni! E non è colpa mia, è arrivato un ciccione, non potevo non, che non schivarlo. Oh Chrysters! Fatto. No! Ok. I'm alive! And dead. Now go, dead! Ah, non serve a niente. Oh, ok, ho capito. Torniamo indietro. The what? What do you mean? Perché non ci sono what più i ciccioni? What do you mean? Perché non ci sono più i palloni? Ecco. I palloni. No! Ma tu hai preso danno. Sì. No. <ride> Perché hai detto di sì? Perché sono In grasso. Grazie Marco, grazie. Grazie mille. Marco, grazie. Grazie mille Marco, grazie. Tanto ci sono due checkpoint. Grazie mille Marco, grazie. Vuol dire che non posso prendere danno allora. Ci sono due checkpoint. Che bella scusa del cavolo. <ride> Guarda detto Fine I'll do it myself Prendi tutto prima Di abbandonare la nave Abbandonare la nave C'è il tubo di scarico pronto all'uso Perfetto Oddio Ok Grazie Suppongo uh, Ok No grazie suppongo. dove sono gli altri? Ne voglio ancora Ehi hey, prendiamo il checkpoint No <ride> Ok Che stupido se, se fossi caduto così uh, Possiamo spawn killarli sti qua Che mi hanno leggermente sforzati no, Ma non sono neanche killabili Non sono niente Tu dissi sì. Aspetta a non prendere qualcosa C'è una brutta esperienza Perché l'hai fatto? Vai muoviti Fatto Ora vai muoviti What? Bravo o oh, scemo Vabbè che vuoi da me tu Mister sei scemo Tu sei la colpa non avresti dov'è Dov l'ultimo? Perché non ha perso nulla? Non lo so. Mi sa che ce n'è uno più, più avanti. P probabilmente. Ho Pfuli. togliti. Ma intanto c'è un altro checkpoint. Iddio, ah tu. allora è meglio, meno male che li ho presi io. Perché, perché tu avevi già perso vita. Per colpa di chi? Marco, ma che ne so. Non tua, me lo ricordo, Marco, tua. Non me lo ricordo, tua. Scusa come hai perso, vita? Tua! Non lo so. Colpendo sai. un pallone perché tu mi hai fatto. Mi hai fatto ok, l'ho persa pure io. Vita. Ecco, bravo, l'ho ingrasso. Veloci! Troppo tardi. L'ho preso. E tu sei morto. No, ho mezzo cuore. Allora, suicidati! E non è mezzo cuore, è, è un mezzo cuore. cuore. Up. È un cuore Mezzo Oddio Attenzione ai palloni Oddio Perché l'hai fatto mio dio you idiot Comunque pure questo lo dobbiamo rifare You don't No you don't No ho detto Oh you don't Sasp Oddio no no no no no aiutami Oddio aiutami Dimmi Peter Perché Peter no ho capito sì, no. Che c'entra Peter Oh Dimmi. no dobbiamo, dobbiamo fare una scala con quei cosi ma Dimmi li Peter già senti. Um, Ho un'altra idea <coughs> Tu sotto Perché? Devo, devo rimbalzare su di te perché sei droppato incredibilmente a un certo punto? Oh, lei, questo sì, che era bello buono. Ok, <ride> che schifo. Cosa abbiamo perso un casino di fiori? Marco, è colpa tua? Che che ho fatto io? Boh, fai cose. Vieni. Ah, è vero, non, non dobbiamo fare così. <ride> ah, è vero, c'è questo. L'mao. Ok, qua non dobbiamo usarlo, però. Grazie. Era certo quello che Come mi Come avremmo dovuto farlo? Eh, uh, sì. Yeee! Yeah! Ora abbiamo tutta la vita che ci serve. Vieni qua, cicciolo. Maybe not. Forse ne abbiamo bisogno di altri. Ah! Perfetto. Yay, non dobbiamo fare il, di nuovo il livello per la vita. Solo che abbiamo la, saltato due, yeah. due fiori. Due, soltanto? Eh, ti consiglio di colpire questa pianta prima di morire. Perfetto, ora muori. <ride> non sono morto. Yay. Beh, allora sali qua sopra. Non ci arrivo. Ah, allora, vieni qua. Uh. Senti, vengo qui. No. Oh, well Marcos, dead Ah, erano altri cuori. Dirai due o forse no No, ne escono sempre 5 gli altri sono morti No non sono morti non li ho visti uscire Oppure erano tipo staccati Staccati intendo Ah Ah <ride> ok ho capito Cosa intendi per staccati Oh no aiuto Marco okay. Mi viene mal di mare a vedere sti cosi A me piace È tanto soddisfacentoso <ride> che sei non un è un bambino <ride> Tu sei il bagno. Che, che usano questi per andare a dormire. Beh, vieni! No, mi piace solo vedere volare il coso su e giù. E mi viene un po' di sonno. Ah, yawun. Yaun Yaun Luigi quando prende danno in Luigi's Mansions. È vero, fa così, giusto? No lo so, non me lo ricordo Infatti non fa così È da un casino di tempo Quando, Luigi prende, danno, quando Luigi prende danno, non prende danno Luigi è immortale Luigi è Luigi Luigi is low, Luigi is life <ride> Sei caduto No Le cose verdi sono Stop. love e life Esatto, un gomito non ci manca E un fiore E due fiori Tre fiori Tre fiori. E comunque non possiamo Oh, aiuto, Marco vai <ride> Lanciami Ok <ride> Dove sono? Ecco, perfetto. Oddio. Allora ce n'è uno sopra e uno sotto. Yes. O sono entrambi nello stesso posto. Yes, Peter, yes. Beh almeno i gomito li abbiamo presi. Quindi possiamo saltare la cazzin per i gomito. Ecco. Yeah! Dovrebbe essere questo speriamo. Beh, se non lo è che cosa dovrebbe essere? Non lo so, vite. Ok. Ok, ora possiamo finire il livello. Sono ben due, due fiori rimanenti e un timbro. Guarda caso, sempre un timbro maledettissimo, non dimentichiamo. Un timbro? Eh. Eh, eh, eh. Probabilmente sai dove è presente quella, quei così là di punti interrogativi che non ci hanno no. dato nulla. No, quelli li abbiamo già preso. Non ci ha dato nulla. Ne abbiamo mancato uno sicuramente. O di una gemma, oppure... <ride> boh. Qualcosa abbiamo dimenticato sicuro. Mm. Che si ah, Perfetto okay. Ora posso saltare la cutscene del nuovo livello E del nuovo Josh Ma quello sei tu No Che cos'è? È quello tarocco <ride> E noi ci rivediamo in fiori al timbro è la prima volta che saltiamo due, saltiamo due cose non e non c'è. Tra quelle due cose non c'è il, il, il, il cuore. Non sfuggire nulla. Ok. Eh. Bene, Sto qui per... c'è sicuramente il timbro. Ah, oh, perfetto, timbro, timbro è... e.. Fiore! Yes. Primo fiore preso. Perfetto. Ora ci manca solo il terzo fiore, nient'altro. Ecco, qui non ci siamo mai stati. Ok, credo sia qui ed è okay, qui Ok, ora sfiderà la mafia Ok, finalmente yes. e, e ora abbiamo preso gli unici cuori che ci mancavano Cioè letteralmente abbiamo preso I in due cuori Erano quelli che mancavano l'altra volta E su cinque Cuori ce n'erano Fiori, vabbè yeah. Perché i timbri non sono completi? Ah ok, <ride> ora lo so. Stavo dicendo, perché non sta riempendo la stella Mi sta venendo un sudore Bene, ora con 3, 3 minuti facciamo l'ultimo livello mm. di questa parte yeah. Sperando di farlo tutto in un colpo E non tante volte Questo let's play sarà, sarà pieno proprio di, di replay dei livelli Ma yeah. yeah. no, se è diverso questo? Sto cliccando Marco Muoviti a cambiare di nuovo Oh sì, hai ah, il guscio diverso <ride> Ecco l'unica differenza Ah era un Ah c'è cioè la spila omaggio, direi di sfruttarlo For for me. Yeah, yeah, yeah. Anche se non mi serve in realtà Perché i cuori che prendo quelli sono alla fine Ah una cosa che um, una cosa da dire Perché in questi, in questi giochi Cioè nei, in, in, questo, in questo gioco Non oh. ci sono livelli eh, d'acqua Perché ovviamente la lana si può andare dentro l'acqua No sono. dove sono i livelli d'acqua Eccola sc Vedi un livello d'acqua L'abbiamo certo. appena preso Qui nulla ok Devi fare così Fatto Grazie maestro per avermi insegnato le sue tecniche Un lucky tu. Un Lucky tu Lucky tu La ah. ah è vero posso mangiare anche sulla lana Sulla sciarpa Però non si può ingoiare Grazie per aver sciarpa. perso tutti Sì queste sono sciarpe lo dice il livello stesso Arrampicata libera sulle sciarpe. Comunque qua si fa così No, diceva sulle scarpe Vedi, scarpe Marco vai a vedere un po' la tua vista Ah, vedi Arrampicata Arrampicata Ma Non perdere tempo Che già abbiamo pochissimo sulle tempo Le scarpe <ride> Devi farlo stupido questo qua eh oh, non andare così veloce che perdiamo le cose poi. E eh, cosa abbiamo saltato? Niente. Mm, quello che pensi tu Chi è quello che lo dice? Non lo sa nessuno. Aspetta. Aspetta. Che? Giù giù se sta qualcosa! Non andare veloce! Ma ho appena visto che stava il fiore. Giù giù intendo Giù giù stava il fiore! <ride> Ah già, sono immortale Ah si sì, è giusto. Yeee Yeee Bravo, speriamo. speriamo. Quello non... era il timbro, Marco. Sì, allora, certo. Quello era il timbro. Speriamo. Speriamo che è il timbro oppure no? Non lo so. Ho, ho emozioni contrastanti. Oddio, come sei lento. Volevo controllare meglio. Non hanno mai il team Cosa c'è da controllare se abbiamo appena preso so? un, un fiore lì? E poi c'era un uh... cacchio C'era un cacchio Bonk bonk bonk Dead Uh Dead red No <ride> L'ho sprecato quel coso Red dead redenton Redenton Dion yeah, Bonk Stop Hating me! Vieni qua. No, vieni. C'è roba. Non so ah. che ti piace la roba, Marco. Ah, è vero, questa dovrebbe essere la strada principale. Andiamo prima là. Vediamo. E quello che ho appena detto. Ok, no, non sei... non, sì, serve non bene. vedi che c'è quella sciarpa lì. Sì, ma quella sciarpa non conta niente. È, è, conti la, conti niente. è la, con la continuazione di questa. Il continente. Di questa. E comunque lì sta... Qualcosa. Muoviti. Bonk yeet no oh jesus christ devi ucciderlo mi sono sacrificato per Acquavedi. il bene maggiore Sì il bene maggiore è la tua morte giusto Mmm gli spaghetti cioè, la mia morte bye era bye. Per il bene maggiore. Puoi saltare giù, tu tanto. So che ora devi rifare la sì, strada. Sì, però ora dobbiamo rifare la strada. How about no? Non la faccio io la strada. Io seguo la via. Yee, yeah, siamo tutti e due max. Questo me lo prendo io. Stra via e il latino erano om omonimi. Iee, yeah, altri cuori yeah, che non ci siamo. Siamo inutili Siamo entrambi a 20 di vita. Tu vai sotto. Io uccido il lucky. No, l'ho ucciso. E ora, vabbè, eh. lancialo tu. Eh. <coughs> Bravo, ora dobbiamo lanciare uno o l'altro. How about you die instead? Yes. Ah, perfetto, la freccia ci dice che sopra c'è ruba. Mm, mm. Ramely, il mio preferito. Mm. Oh, Oh, no gg Marco gg no riii aspetta vedete no non c'è niente mmm gustoso vai Marco vola <ride> che è yes. basta mangiarmi senza motivo yes dai solo fastidio ok ti mangerò al prossimo motivo non ti volevo <ride> ti devo intranciare yes i intanto wow, Molto utile questa scala. Andiamo. Ascendi <ride> al palazzo con noi. <ride> tutto bianco. Oh no. No, l'ho mancato. Ora questo sono lo sniper. Boom. Ma È dobbiamo ucciderli vuoi. tutti, non ho capito? Sì. Ancora lo scopo. Ah. Perfetto. Perfessico, aspetta. Uh, controlliamo che tutto sia a posto. Nient'altro, non diamo. Cioè. Ok, ora vai di qua. Aspetta. Ok, non abbiamo saltato niente, qui niente. Questi me li prendo io. Vai. ho paura di. che abbiamo saltato. Ma è, è stato un buon colpo, no? E se avessimo saltato il. Sì, il, ne abbiamo saltati per forza. Non, non è possibile che tutto sto tempo senza gomito. A meno che quello non è un gomitolo ed è il quarto, in quel caso è tutto a posto. Vediamo. Speriamo. Allora, un Oddio, già... vai! Già perfetto, è un gomitolo ed è il quarto, perfetto. No! Eri l'unica speranza! L'ultimo sì! L'ultima risorsa. Abbiamo finito le bolle di vita. Forse a ah! Sei morto. Dobbiamo rifare il livello. Però questo, questo davvero lo faccio. me Lo faccio da solo di nuovo. Perché sì, non voglio prego, farlo. farlo off camera, ti prego. E mi muovo, mi muovo, mi muovo. Guarda come si muove bene lui signori. La velocità! La velocità! Abbiamo preso tutto tra i cuori. Yay, mini gioco! <ride> Prendi il cerchio, veloce! Oh mio dio, alleluia, abbiamo si finito. iniziato alle 5, sono le 8.20. Mio dio! Ah. E qui potete vedere che abbiamo preso tutto. Eccetto per tutto Bene. Quindi saltiamo qui e saltiamo lì. Quindi nella prossima parte uh, Vedrete sì. questo livello completato. E inoltre faremo altra roba. Quindi iscrivetevi, rispondete al suono. Ci vediamo alla prossima. Yeah, Ciao. Yeah, yeah. Ciao.